Eh sì, va bene. Ok, ce l'ho detto, ci sentiamo domani. Sì, ciao. Papà? Papà? Sì? Posso farti una domanda? Eh certo. Quanti soldi guadagni, mia un'ora? Non sono affari tuoi. Perché mi fai una domanda del genere? Volevo solo saperlo. Papà, per favore, dimmi quanti soldi guadagni in un'ora. E se proprio vuoi saperlo guadagno 100 euro in un'ora. Oh. Papà, potresti prestarmi 50 euro? La sola ragione per cui mi hai chiesto una cosa del genere era per avere dei soldi e comprare qualche sciocco giocattolo. Adesso tu te ne vai subito in camera tua e fili a letto. Pensa a quanto sei stato egoista. Io lavoro tutto il giorno per poi ricevere questo tuo atteggiamento infantile. Come hai avuto il coraggio di chiedermi una cosa simile solo per avere dei soldi? Magari c'era qualcosa di davvero importante da comprare con 50 euro. Sì, eh? qualche altro stupido giocattolo o qualche videogame. No, è solo che sei stato un po' troppo duro, non credi? Non chiede soldi molto spesso. Perché non provi a parlarmi? Stai dormendo? No papà sono sveglio Stavo pensando che forse sono stato un po' troppo duro con te prima E che ho avuto una brutta giornata E mi sono scaricato su di te Tieni questi sono i 50 euro che mi hai chiesto Oh grazie papà E mi hai chiesto dei soldi se ne avevi già? Perché non avevo abbastanza, ora sì. Papà, questi sono, sono 100 euro. Posso comprare un'ora del tuo tempo? Papà, può venire un'ora prima domani? Vorrei stare un po' con te.